Pronti a... Ciao ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Show! Av avete visto la sigla è cambiata e ora c'è la baby dance! L'abbiamo preparata apposta per voi eh sì. e ci siamo tanto impegnati e tanto divertiti! Ma Johnny quando eri piccolino tu facevi la baby dance? Mm, io sì da piccolino la, la facevo davvero sempre ma devo dirti una cosa... Cosa. io la faccio tuttora ma fai benissimo Grazie. ma lo sai che la facevo anch'io quando ero piccolina mi piaceva eh sì. tantissimo perché? era è il momento più valido della giornata immagino perché alla fine salti e ti bavavo cantavo e saltavo che bello. certo che è proprio vero che non si smette mai di essere bravi hai assolutamente ragione ma ma sai che mi è venuta un'idea bellissima! Dimmela che la vogliamo sapere allora, tutti! Allora possiamo chiedere ai nostri amici sì. di mandare i loro video mentre ballano la baby dance dei gormiti? Magari ai miei genitori, Tornisene, ai cani, ai, amici, ai cani, amici, gatti, eh, Giusto, allora mandateci il vostro video e noi li mostreremo magari in puntata! Sì, giusto. È una bellissima idea, mi piace! Eh, Giada, aspetta, per restare in tema baby dance, giochi e tutto... Sì. Vediamo se indovini... Eccola. Vediamo un po' se indovini... Um, Qualcosa, vediamo Una domanda, una domanda Che cosa mi piace fare? E se sbagli mi arrabbio eh, ti, ti piace mangiare un sacco Sì, va bene, ma eh? cosa c'entra ora? Eh, Ma cosa ti, ti piace tanto? Ti mi, piace mangiare tanto Mi piace, mangiare, eh, mi piace disegnare Mi piace, mi piace disegnare, eh, sì ti, mi, mi piace disegnare e quindi sai cosa mi piaceva fare da piccolo? È il truccabimbi! Il truccabimbi, sì! Che è bello! Ti puoi trasformare da qualsiasi Sessi cosa! cosa. E, e voi bambini vi piace il truccabimbi? Anzi, fateci sapere da cosa vorreste essere truccati! Chissà, mi è venuta a me adesso un'idea! Magari nelle prossime puntate ti trucco da Lord Carrion! Oh, o, o magari aspetta, eh. da Lord Electric. Ecco, infatti te lo stavo per dire. O da Lord Titano. Io, io non ci capisco più niente, Giada, di quello che stai combinando. <ride> Scusate, è un segreto, Mesh. ancora non bisogna dirlo. Va bene, ma sai le sue cose che mi piaceva anche. Vediamo, fammi indovinare. Uh, giocare. Sì, oltre a giocare. Eh, ovviamente, ballare. Sì, anche quello. Eh, ma, ma fammelo dire a me, perché sennò qua non devi mai mettermi seduta davanti alla televisione e guardare tutti i cartoni animati. Ma Giada, come la baby dance, io lo faccio tuttora, guardo ancora i cartoni animali. Ma allora male. cosa dici di guardarci la prima puntata della nuova stagione? Un pezzettino piccolo piccolo. Ma Giada, non lo so. Ci, ci devo pensare. No, i piccolini. Ci devo pensare, ho detto. Dai, non hai pensato? Sì. E quindi? La guardiamo. No, iniziamo. Va bene. Allora. Vediamo un po'. Ah! beh. ebbè. che c'è! Il tuo preferito! Lord Carrion! C'è cioè Lord Carrion! Eh, contro, contro... Con... Gred! No, non è solo Gred, Giada! Eh, eh sì! È, è ultra grad. Esatto! Eh. Perché l'energia mecca l'ha trasformato! Ho capito! Ti ricordi che l'abbiamo detto? Ho capito, ma adesso è più forte! Guarda loro come si impegnano! Guarda l'energia! Guarda sì, l'energia del fuoco! Vai! Vai! Ma adesso lo colpisce! Vai! no ma... Dai. no no no Al suo no, no, attacco. no. Vediamo. secondo no. me vince adesso lui chi? gred no non vince gred non uh, deve vincere gred guarda Greg. guarda guarda no non guarda sì, guarda come è concentrato no è, è, è così potente ha detto è, è, è l'energia meca no ah. dai che sta vincendo gred ma cosa sei felice scusa eh ma perché così tu parli sempre di del tuo preferito è eh, almeno ma, però, però ancora non si sa se sta vincendo o no le, le stanno combattendo e ora che facciamo mi è venuta in mente una cosa Che cosa? Prendi un po' Lord Carrion e Grab. Aspetta eh Sì aspetto Adesso voglio vedere chi vince Ok Adesso lo facciamo noi il combattimento cara Giada Facciamo noi il finale quindi Sì sì Allora Ultra grad, Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che stavo vincendo io Non è vero guarda là <ride> Ma a non vale! Sì, che vale! Sono, Ascolta, sono, no, non ascolto! Io ti tiro e io non un ascolto, super... guarda! No, no, niente pugno! Niente pugno, perché io adesso ti attacco con il mio magma blast! E io con l'oscurità! Ma io sono molto più forte di te, tu lo sai, vero io Greg? non sono più forte, infatti dove sono i tuoi amici, eh? E dove sono andati? Eh, aspetta, fammi controllare Hanno paura eh, di me! No, in effetti i miei amici... Eh, eh, sono andati, guarda. vi hanno no. paura no, no, eccoli, sono là! Ah! Oh! <ride> non vale così, eh? Sì che non vale, colpirà le spalle? No, sì Adesso ti, ti rifaccio un altro attacco No Attacco, puzzetta! Ma che, ma che schifo! Ma, ma che puzza Giada ma l'hai fatta davvero Ma cosa dici no vai ah, vai Va bene e allora io ti tiro un super calcio con un super pugno E io lo schivo ah, Eh vabbè ma, ma non puoi sempre schivare adesso... tutto però No non sto schivando vai continua. E voi eh, adesso ti faccio di nuovo il no. Super attacco no. Onda oscura E magma blast ah, ah, ah. Dammi eh. Mi sa che ho vinto io questa volta Va bene, va bene, vinto tu, fa niente, va bene, cosa Ma devo dire? adesso cosa dici di andare a vedere che disegni ci hanno mandato i nostri amici? Va bene, andiamo a vedere, forse è meglio. Hai visto Johnny che abbiamo una novità? Eh sì, infatti la useremo per... Il, il disegno gormitico. Però, prima di farvi vedere tutti quelli che ci sono arrivati, vi chiediamo questa volta di disegnare quello che vi piace di più. Il vostro personaggio preferito, esatto. mi raccomando mandatelo a info giochipreziosi.it, vi basterà fare una foto e inviarcela. Eh sì, e noi poi la prenderemo. Allora, iniziamo. iniziamo. Dai, dai, vediamo un dai, po'. Dai, sono proprio curioso. Allora, questo c'è un regalo a Flavio e, e so che abbiamo una dedica, giusto? Esatto, c'è scritto. Buonasera, per il Gormiti Show vi invio il disegno di Lord Electron, realizzato da Flavio, 6 anni, di Roma, e la sorellina Giulia, di 4 anni. Speriamo possiate mostrarlo durante la vostra... Prossima puntata, saluti. E Eccolo qua, e ha sicuramente disegnato Lord Electrion. Che bello! Eh sì, c'è scritto Lord Electrion, c'è anche un Darkan meraviglioso. Grazie, grazie, grazie. Appendiamo. Benissimo, vai. Appendiamo il primo. Vai. Ok, intanto mostriamo questo di uh, Basile Francesco e ci regala un Hyper Beast Piron. Ma che bella. È Piron, guardalo, che carino. È Eh sì, e poi penso ci sia anche il suo gormiano. Cosa, ehm, c'è scritto qualcosa lui? No, non no, c'è la nulla. dedica. Ok, allora lo appendiamo. Intanto proseguiamo. No, Giada. Questo. William è, con Koga. Questo è Koga e ragazzi c'è... C'è pure il voto. C'è cioè... pure il voto. Io penso che sia stato un compito di classe perché c'è scritto bravissimo. E lode. E ha disegnato Koga. Che bello! Vai, appendiamo la nostra super bacheca gormitica. Um, e qui è arrivato un disegno per me, perché c'è scritto... Come per te? E per me? Eh, eh, non lo so, adesso leggo. C'è scritto, ciao Johnny. Ciao Johnny, siamo Alberto e Beatrice, ti mandiamo il disegno di Lord Carrion Ultra non Ci saranno dimenticati, secondo me. Ma non me. si sono Solo dimenticati. Solo perché ti piace Carrion. allora eh, pensano eh, che a me non piacciono. Eh, non bene, no. fa niente, fa niente, ma sicuramente sarà anche per te. Grazie mille. Appendiamolo. Poi Filippo Serri ci regala, no che carino, ma anche qua c'è un voto, c'è un numero 10 Giada, um, potete farlo vedere nella prossima puntata, grazie. E, um... mm -mm. Chi è che ha disegnato? C'è scritto qualcosa? Lui no? no. Penso, penso sia Saburo, non lo so. Penso, tu cosa dici? Sì, anche secondo me, perché ha la... È tipo la cosa da ninja, Esatto. No? E eh sì, perché c'è sì, anche sì, la sì, spada che esatto. fa, oh, Quindi, ho indovinato. È saburo. Ok, grazie mille, lo grazie. appendiamo. Grazie. Oh Giada, finalmente in una dedica ci sei anche tu. Oh, vediamo un po'. Ciao Gianni e Giada, vai, leggi. Ciao Gianni e Giada, sono Riccardo, ho 5 anni, vi seguo sempre. Siete bravissimi. Spero mostrerete il mio disegno. Grazie, Riccardo. Ma che bello, hai ragione. Ha la torre degli elementi Col con un verkane pronto ad attaccarla. Bellissima, anche tu parata. Bravo, bravo, bravo, bravo, Ricky! Poi, eh, bellissima questa eh, composizione. Fatta a quadri perché praticamente c'è scritto Ciao Gianni e Giada Sono Gabriel Lanzi vi ho disegnato Electro Electro e il popolo meca Spero che lo fate vedere a Gormiti Show Io adoro i gormiti e i gormiti show e adoro voi Grazie Guardate che bello è fantastico è Bellissimo questa cosa ha disegnato moto Ha disegnato Gianni. con i nuovi Nucleor, Kyosmo, Cosmo Bravo bravo bravo fantastico Appendiamolo nella super bacheca gormitica Giada, ecco uno per te. Ciao Gianni e Giada, sono Antonio, ho sei anni, vi mando il mio disegno di Lord Electrion. Spero lo, pubblic lo pubblicate e ci, ci tengo, tengo molto. un, un abbraccio. abbraccio, facciamo vedere. Bello, che bello, bravo. proprio. È, è un Lord Electron. E visto tutta l'energia che ha disegnato. Che carino questo! Non so quanti anni ha questa bimba, per me non voglio dire, ma due o tre, tre anni tutti. Ma ha occhi questa eh sì, sì, è la piccola occhi, ragazzi, è troppo carina, ti assomiglia un po'. Che bello, devo solo farmi i capelli un pochino viola esatto. e sono bella. è guai anche il cielo. Brava, brava, brava, Sofia, grazie. E niente, adesso... Cosa c'è, Johnny? Niente, che i disegni sono finiti. Eh lo so dobbiamo salutare i nostri amici Perché siamo arrivati alla fine della puntata Ma io voglio Però non devi essere triste Sai perché? No Perché abbiamo una bellissima idea Adesso possiamo ballare ancora la bevina Sì Dai spostiamo tutto quanto Ok anche questo Allora sono pronti Vai siamo pronti? Vai Pronti a combattere con La. Cosa? Non, non incrociare le dita Non le ho incrociate Voglio vederle Toh Hai ragione Voglio Andiamo... Allora no, no, no, non lo inchiudiamo dentro Entra dentro credo Zzz.